C'è una famosissima violinista che è convinta che la sua musica è in grado di ammanzire gli animali. Allora si va a portare nella savana, vai proprio in mezzo alla savana, si siede e inizia a suonare con il suo violino. E mentre sta suonando, piano piano suona, suona, suona, suona, suona a un certo punto si avvicina una giraffa che si mette e inizia ad ascoltare la sua musica. Lei continua a suonare, si avvicina un antilope poi si avvicina una cazzella. A un certo punto si avvicina pure un gorilla veramente molto, molto, molto grosso. Lui si fa spazio tra gli animali, ma quando sente la musica anche lui si siede e inizia ad ascoltare, proprio come un bambino così, e inizia a sentire la musica. A un certo punto lei continua a suonare, suona, suona, suona, suona, arriva un leone. leone è un leone grossissimo, arriva, si fa spazio e quando sente la musica si ritrova così, come un bambino e si mette ad ascoltare la musica, allora lei diceva oh, cacchio funziona, continua a suonare, N -n -n -n". inizia a suonare le quattro stagioni di Vivaldi. a un certo punto arriva una pantera a metà delle quattro stagioni che salta addosso solo io lì e se la sbrana. e leone guarda la pantera e fa, oh ma che hai fatto, quella sta suonando così bene, e la pantera si gira e fa, eh che hai